Like, ci stanno le tigre online chi uh, che condividi uomo che non basta mai Ma Maximi. Maxi uh, che uh, sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si scaltro è un bre Matalo, matalo uh, Camperò dietro la cru uh, Devi iscriverti al canale Maximi, su YouTube uh, Se tutto e di più uh, Forza fallo pure tu Perché uh, con le tigre di Roma stare sempre un in più Round and round we go Losing self-control I keep myself But I don't wanna let you know The strangers on the run. Looking for something, chasing the sun. E ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un solo Money Glitch ragazzi. Il solo Money Glitch Il glitch del cannone orbitale ragazzi. È il glitch del cannone orbitale. Che in data 17-12-2018 alle ore 15:45 ancora funziona ragazzi. Allora andiamo perché mi trovo nella storia ragazzi mi trovo nella storia perché ho aggiornato i cake ok e quindi aggiornando i cake svuotando i cake mi chiederà di accettare le politiche rockstar quindi automaticamente se il glitch è patchato eh, cioè, ci saranno problemi insomma no quindi andiamo a vedere ragazzi, tralascio tutti i commenti idioti addirittura mi hanno segnalato il video E il video ma segnala te stesso per la tua capraggine sei una capra, sei una capra quell'altro che mi viene a dire che non parlo italiano ma te sei visto come te chiami? io non ho pregiudizi ciccio allora, uno parlo romano due quando devo spiegare una cosa e devo far serio lo faccio correttamente in italiano secondo me penso che tu dovresti imparare un pochino di italiano e che hai dei problemi seri di apprendimento non so se sono legati alle canne che te fai o se sono legati a proprio la tua psicolabilità però insomma se sono legati alla tua psicolabilità eh, caro amico te posso capire fino a una certa ma fatte vedere da uno bravo perché è meglio quindi detto questo ragazzi Abbiamo visto che ho aggiornato i cake, visto che eh, vi ho fatto vedere la data e tutto quanto, andiamo a fare questo cazzo di glitch del cannone orbitale, ragazzi. Ok? Vi faccio vedere i miei soldi, così chiariamo una volta per tutte anche questo video. Vedete, 1 miliardo 287 milioni 657 mila. Alla fine dovrei avere 1 miliardo 288 milioni ok comunque come stavo dicendo ragazzi questo glitch è semplicissimo io non so che cosa avete voi ci può stare magari un problema di connessione però insomma qualcuno ha detto che è a prova di celebro leso, quindi vedete voi quindi detto questo ragazzi allora Ve lo rispiego per l'ennesima volta. Il primo passaggio è quello di cambiare un completo, anche se tanti non lo fanno. Però sono cazzi vostri, se lo fate o meno, io lo faccio e se non vi funziona il glitch, non mi venite a dire, ah, non mi funziona. Perché qualcuno mi ha detto, ah, ma io non lo faccio, è inutile. E mi dite, ma da mamma, a me me frega un cazzo, raga. O fate come cazzo ve pare, però non voglio sentirla mentere. Quindi a questo punto, ragazzi, che cosa dovete fare? andate per acquistare il colpo e uscite una volta usciti vi cambiate nuovamente di outfit e una volta che ci siamo cambiati nuovamente di outfit ragazzi l'unica cosa che dobbiamo fare è avvicinarci al cannone orbitale va bene così tonto e acquistare il colpo ragazzi quindi una volta che avremo acquistato il colpo andremo a fare il passaggio successivo ovvero lettore multimediale metteremo in sospensione GTA 5 dopodiché torneremo in game per una frazione di secondo non è importante cosa vediamo in game torneremo in game e usciamo subito andiamo a disconnettere la connessione aspetteremo un 10 15 secondi ragazzi dopodiché andremo a riconnettere la connessione non faremo il test di verifica e rientreremo in game aspetteremo ovviamente che ci carichi tutto questo che avete visto sotto questo messaggio lo dovremo accettare con X ragazzi una volta accettato con X il gioco ci ributterà nell'online e avremo il glitch fatto se vi butterà nella storia non riuscirete a fare il glitch questo però solo per gli utenti di PS4 per gli utenti di Xbox One abbiamo il glitch che ho caricato ieri che mi sono anche sforzato di caricarlo quindi a questo punto ragazzi come vedete mi ha dato i soldi più 500.000 perché ero in una sessione privata e lo stavo facendo da solo ma qui andiamo a controllare anche i nostri soldini ragazzi come vedete, 1 miliardo 288 milioni 157 mila e rotti. Allora raga, per chi non mi conosce, Stavo un attimino a parlare con la scopanculo, insomma, per un, per un coglionazzo che non capisce una minchia. E, e vabbè, questa è la data, 15.51 ragazzi, io non ho nient'altro da aggiungere. Oggi porterò un altro glitch in solo, credo di duplicazione di deluxo eh, quindi vedete voi, detto questo un saluto al prossimo video, ciao belli